Ah, ragazzi, di nuovo insieme, voglio restare un altro pochino sul discorso eh, dell'interiorizzare eh, tutta la parte ritmica, quindi tutte le figure ritmiche che abbiamo accennato in una delle ultime lezioni. Volevo proporvi degli esercizi molto molto molto utili secondo me, eh, diciamo semplici per un certo punto di vista, perché si suona poche note, ma difficili perché tutto quello che è ritmica secondo me farla bene e interiorizzarla perfettamente non è mai semplice Allora, esercizio si tratta, cioè gli esercizi ehm, si tratta di suonare varie figure ritmiche con il metronomo quindi partendo semplicemente con una nota sola Oggi vado La bemolle, così mi è presa così La bemolle, eh, quindi faccio i quarti come primo esercizio. Quindi, se il click è a 50 lo metto. Ricordandosi sempre che posso anche suonare più staccati. Posso fare le pause e posso inventarmi eh, sincopi, controtempi, eccetera. Poi passo all'ottavi Anche qui posso inserire pause terzine, i sedicesimi, le quintine, le sestine e via dicendo, vi scrivo tutto nel pdf. Un altro ottimo esercizio quando abbiamo preso ovviamente padronanza di tutte le varie figure ritmiche quindi comprese eh, le pause ovviamente abbiamo interiorizzato perfettamente ogni singola figura, eh, si può fare questo simpatico e divertente esercizio, quindi combinare due cose e suonare, ad esempio, le varie figure su una scala. Rimaniamo a la bemolle, scala e la bemolle maggiore, la bemolle, si bemolle, do, re bemolle, mi bemolle, fa, sol, la bemolle, ricordandosi sempre che posso suonare in varie posizioni, diteggiature, ottave fatto esempio di la bemolle maggiore si può utilizzare qualsiasi scala per questo esercizio eh, cosa vado a fare? con il mio metronomo vado a suonare la scala in questo caso appunto la bemolle maggiore eh, con le varie figure ovvero parto come quarti Poi, ad esempio, posso tornare indietro con le ottavi. Poi posso risalire con le terzine, scendere con sedicesimi e via dicendo. E questo, come dicevo, eh, possiamo farlo su tutte le scale, quindi si unisce un po' due argomenti. E posso, eh, ad esempio, fare la scala su due ottave in sedicesimi, può scendere... E in ottavi potete inventarvele, basta che ogni figura sia precisa con il metronomo. E per se volete, poi qui mi unisco a un altro argomento. Se volete verificare, perché mentre suoniamo magari ci sfuggono dei dettagli molto spesso, di essere perfettamente in diciamo sul click perfettamente precisi potete mettere eh, se avete modo di registrare con una semplice scheda audio la eh, vostra traccia di basso eh, io utilizzo il programma logic eh, che vi permette di inserendo i bpm eh, quindi in questo caso avevo messo 50 bpm vi permette una funzione che magari vi indico a fine video, eh, di ehm, vedere in, in una griglia quali sono tutti gli, gli ottavi, i sedicesimi eccetera, quindi tutte le suddivisioni, e eh, sopra a questa griglia la vostra linea di basso, quindi potete vedere le note, se sono precise o se c'è qualcosa che, che non va. Questo vi faccio un diciamo un mini video alla fine della lezione per far vedere io come come lavoro in questo senso e ora vi metto l'esercizio completo eh, vediamo 50 bpm sulla scala di la bemolle maggiore e poi ci vediamo al prossimo video Allora, una volta registrata la nostra traccia, vi faccio vedere come eh, metterla in griglia. Faccio un cambio, vado sullo schermo. Una volta che ho registrato eh, la mia traccia, apro Logic, nuovo, audio, imposto BPM, in questo caso era 50 abbiamo detto, vado a importare la mia traccettina che ho registrato, la metto qui, ci clicco due volte sopra e si apre questo. E questa praticamente è la mia traccia, queste sono le suddivisioni a 50 bpm. Se ingrandisco, vedete, più ingrandisco più mi si allarga la traccia, quindi vedo meglio. Ovviamente questi sono i quarti, qui quando ho suonato gli ottavi, le terzine, i sedicesimi, eccetera, eccetera. Per vedere se sono stato preciso, più ingrandisco e più sui vari, diciamo, eh, sulle varie, sui vari movimenti di ogni battuta posso vedere quanto sono stato preciso. Cliccando esattamente sul, questo caso 2 è la prima battuta, 2.2 è il secondo movimento, quindi qui ero precisissimo, qui ero un po' in anticipo. Qui leggermente in anticipo e qui mi sono ripreso. <ride> questo è il procedimento che faccio io per vedere quanto sono stato eh, preciso e quanto no. Ovviamente dovete avere eh, una scheda audio con poca latenza, altrimenti vi verrà sempre sballato questo discorso. Spero di essere stato chiaro ragazzi, e per qualsiasi dubbio scrivetemi. E si approfondisce ancora l'argomento. Ci vediamo al prossimo video.